Eh, ciao ragazzi, siamo qua il giorno dopo, uh, ieri siamo stati a Finca Benito e oggi siamo nel paese di Agua Blanca che è a 3 km e mezzo da Finca Benito. Uh, dietro noi possiamo vedere la gente che sta arrivando, abbiamo una, un workshop di Bintubar e pure cioccolateria e i ragazzi qua dietro potete vedere qua che stanno tutto, mettendo tutto a posto per fare una dimostrazione eh, di come si fa il cioccolato. Come abbiamo detto ieri, qua ci sono i contadini che producono il cacao, ma non sanno come fare il cioccolato. Questa sarà la prima volta. L'Accademia, i ragazzi sono troppo bravi di venire qua e fare questa esperienza unica dove cresce il cacao. Ci sentiamo dopo.